Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare il copriforno San Valentine. Vi dico già che questo progetto è nato in collaborazione con il gruppo La Libertà di, di Uncintare Spruzzari e Pegori e altri gruppi che si trovano su Facebook e si occupano sempre di idee creative nel mondo dell'uncinetto e dei ferri, degli amigurumi. In descrizione vi lascerò il link per poter sapere l'iniziativa a cui abbiamo aderito. Vi dico brevemente di cosa si tratta. Diversi gruppi che hanno deciso di unirsi e di dare vita a un progetto. Questo progetto consiste nel realizzare un accessorio per la casa ogni mese. Il mese scorso è partito questo progetto che durerà un anno, quindi da gennaio fino a dicembre, il mese scorso è stata proposta una simpaticissima presina, mentre eh, proprio il gruppo della fegori e io vi proponiamo eh, questo copriforno ogni mese verrà proposto un progetto diverso quindi il link che vedete in descrizione vi farà andare proprio a questo eh, link della pagina di questo post sul, eh, su facebook dove vedrete tutti eh, i progetti che verranno realizzati fino a fine dicembre e tutti i gruppi che vi partecipano per quanto riguarda questo copriforno io l'ho realizzato utilizzando il um, perlina che ho lavorato a doppio con un cento il copriforno è largo 39 cm alto 32 cm mentre il gancio che comunque l'ho realizzato sempre col perlina e che mi permette appunto di agganciare il copreforno è alto 15 cm. naturalmente voi potete usare un filato diverso farlo più alto più lungo eh, però vi dico già di utilizzare il più possibile un filato che sia o in cotone o micopepa, ma che sia bello doppio e anche ben ritorto perché altrimenti gli angoli tenderanno poi ad abbassarsi io per evitare ciò ho anche usato del pannolencio che ho cucito dietro proprio per evitare che si potesse abbassare il copriforno ma restasse diciamo bello rigido e poi ho appellito questo eh, copriforno con dei fiorellini che ho tolto da delle bomboniere però mi piaceva l'idea di abbellirlo ancora un po di più e renderlo rustico in modo tale che ehm, si amalgamasse possiamo dire così bene con il forno un'altra cosa che vi devo dire come potete vedere il forno a cui ho agganciato il mio copriforno è piccolo e stretto ma ci sono so che ci sono dei forni che hanno delle mani molto più lunghe in quel caso per poter fare la striscia che vi aggancia avete diversi modi o la fate più larga quindi invece di fare come me che ho lavorato soltanto sulle due strisce centrali potete lavorarne su quattro strisce o ancora potete lavorare strisce singolarmente quindi andate a lavorare una striscia, questa la lasciate libera, l'altra la lavorate, questa la lasciate libera, a seconda quindi di come voi avete il manico del vostro forno, io comunque vi consiglio che se ce avete bello largo, di andare a lavorare sui due, cuori, eh, sui due cuori laterali, in modo tale che il vostro proprio il forno resti ben fermo, eh, io non l'ho potuto fare, quindi ho dovuto eh, mettere appunto come ho detto il panno per evitare che si piegasse troppo sul davanti, è una lavorazione semplicissima, eh, abbiamo chiamato San Valentine perché comunque potete vedere la lavorazione sono tutti cuori e noi ci stiamo avvicinando a san valentino quindi ci sembrava giusto dargli questo nome e la lavorazione si ottiene eh, ripetendo eh, mi sembra 1 2 3 4 giri e eh, come vi ho detto voi potete fare il copriforno sia più lungo sia più largo a seconda quindi del forno che avete Detto ciò, spero che anche questa iniziativa di questi vari gruppi su Facebook vi, vi interessi, vi piaccia, vi stimoli a creare degli oggetti per la nostra casa e noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro copio di forno io ho deciso di utilizzare il filato perlina che però lavorerò a due fili, vedete? lavorerò due fili con l'uncinetto del 3,5 questo perché ho bisogno che la lavorazione sia bella rigida visto che il, co il copriforno che andrò a fare io per agganciarlo si aggancerà solo al centro in quanto il manico del forno non prende tutto il forno ma solo la parte centrale quindi preferisco lavorare con, due fili, con un endo due fili invece che con uno solo allora la lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 12 a cui poi vanno aggiunti 3 catenelle perché ci servono per avere l'inizio uguale alla fine in questo campione io ho 27 catenelle mentre nella lavorazione vera e propria io andrò a mettere 75 catenelle quindi un multiplo di 12 più come vi ho detto 3 catenelle che servono per avere l'inizio uguale alla fine detto ciò possiamo andare a fare il primo giro che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono stata prima maglia alta quindi una due Prendo il filo, salto la prima delle mie 27 maglie alte e nelle mie 27 catenelle, scusate, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e di nuovo ad fare una maglia alta per un totale quindi di 3 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3. 4 salto 4 catenelle di base entro nella quinta e vado a fare una maglia alta 4 catenelle una due 3 e 4 e di nuovo salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo quindi una due tre 4 entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia alta Entro nella catenella successiva e vado a fare la mia seconda maglia alta. Entro nella catenella successiva e vado a fare la mia terza maglia alta. 4 catenelle 1, 2, 3 e 4. Salto 4 catenelle di base. Entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. 4 catenelle di base. Una, due, tre e quattro, salto 4 catenelle, ricomincio da capo. Questo è quello che bisogna fare per tutto il giro. Terminiamo il giro dopo aver saltato le 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. Vado nella catenella successiva e alizzo una seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro mi giro con la lavorazione e di nuovo vado a fare 3 catenelle. Che sono mia prima maglia alta quindi una, due, tre. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta.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 vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta vado nell'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la maglia alta e vado a realizzare 3 maglie alte 1 rientro 2 rientro 3 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro secondo giro. Terminiamo il secondo giro, poi ho fatto le 3 catenelle andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una, maglia alta successiva 2, entro nella terza catenella che qui la mia maglia alta e vado a fare una maglia alta.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 2 Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo due maglie alte, una due catenella di separazione. E ricomincio da capo. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta vado la maglia alta successiva realizzo una maglia alta catenella di separazione vado dove ho le tre maglie alte e vado a fare due maglie alte sopra la prima maglia alta quindi una due una maglia alta sopra la maglia alta successiva due maglie alte sopra l'ultima maglia alta una 2, catenella di separazione si ricomincia da capo devo fare questo per tutto il mio terzo giro terminerò dopo aver fatto la catenella facendo le ultime tre maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi una due e tre ho terminato così anche il mio terzo giro giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una due tre ops ho perso un filo 3 2 catenelle di separazione eh, no scusatemi vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta vado nell'ultima maglia e realizzo un'altra maglia alta 2 catenelle di separazione una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 prendo il filo rientro nella terza maglia alta del giro precedente e vado a fare una maglia alta non chiusa vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta non chiusa vado nell'ultima maglia alta e realizzo una terza maglia alta non chiusa chiudo le tre maglie alte insieme 2 catenelle 1, 2, ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 3 maglie alte 1, 2, 3, 2 catenelle, 1 e 2 vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa Vado nella seconda maglia alta del giro precedente e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella terza maglia alta e realizzo una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. Due catenelle, 1 2, vado, rientro di nuovo nella terza maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa.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 Smaia alta successiva 2 maglia alta successiva 3 quindi questi sono i quattro giri che fanno che danno vita ai nostri cuori vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo giro perché comunque abbiamo una base diversa rispetto alla precedente e andiamo a fare in questa maniera 3 catenelle che sono stata prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta sopra la maglia alta successiva per un totale quindi di 3 maglie alte 4 catenelle 1 2 3 e 4 andiamo tra i due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme e facciamo una maglia alta 4 catenelle 1 2 3 e 4 e si ricomincia da capo quindi il primo giro consiste nell'andare a fare la nostra maglia alta dove abbiamo tra i due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme quindi ripeto questi sono i quattro giri alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto devo arrivare a un totale di almeno 38 39 centimetri quindi vi dirò quante volte ho ripetuto il mio cuore allora, io ho finito di lavorare la in altezza il mio copriforno e ho ripetuto il motivo per un totale di 7 volte ed è alto quindi circa 32 cm e come altezza per me va più che bene. Adesso io devo andare a fare il manico, cioè, diciamo che mi serve per appendere il mio copriforno al manico del forno. Allora, il forno che a cui verrà appeso il copriforno ha un manico corto e centrale quindi io adesso continuerò la lavorazione del cuori soltanto in queste due file centrali, mentre chi ha un ecco, facciamo in modo che questo sia il manico chi ha un manico lungo per tutto il forno può andare a lavorare alternando i cuori può fare tipo per fare un esempio io in questo momento ho sei cuori quindi potrei andare a lavorare il primo cuore Salto il secondo, lavoro i due centrali, salto il, eh, il penultimo e lavoro l'ultimo. Oppure se ne avete un numero dispari potete alternare. Il primo lo lavorate, il secondo no, il terzo lo lavorate, il quarto no, il quinto lo lavorate, il sesto no e il settimo lo lavorate. O addirittura potete saltare i cuori più esterni, quindi il primo e l'ultimo, e andare a lavorare i quattro centrali. Dipende da quanto lo volete fare lungo. L'unica cosa che dovete sapere è che si continua a lavorare normalmente la lavorazione io tipo adesso devo ancora in realtà decidere se lavorare 4 o solo due cuori lavorerò come sto lavorando adesso quindi andrò sempre a fare le tre maglie alte le, ehm, ah sì, io qui ho ripetuto il primo giro questo non me l'ho detto scusatemi quando sono andata a fare la lavorazione ho, ho lavorato il primo giro quindi adesso vado a fare in questa maniera o lavorerò i due cuori centrali o i 4 quindi andrò sempre a fare tre maglie alte 3 Catenelle 3 maglie alte della stessa maglia di base e 3 maglie alte. Quindi lavoro normalmente il mio giro, dipende soltanto da voi quanto lo volete fare. E vi dirò naturalmente quanto lavorate in altezza: in altezza. Io dovrò lavorare almeno 12 centimetri perché il mio um, um, manico è largo circa 5 cm Quindi ho, eh, ho bisogno di almeno 10 centimetri per poter lavorare e far girare la mia lavorazione attorno al manico e poi mettere eh, i miei bottoni eh, oppure oppure se forse non 12 forse è meglio 13 in modo tale che comunque il copriforno scenda ancora un po quindi adesso naturalmente io lavorerò però per ripeto per poter lavorare in altezza adesso i vostri eh, che vi serve per lavorare eh, il mani, la, la parte che va appesa al manico dovete calcolare quanto è largo il vostro manico e lavorare almeno il, do, lavorare il doppio più altri due centimetri proprio perché vi serve appunto per poter creare questa cosa di, app di appoggio eh, del vostro copriforno al manico del forno. Il manico per tutta la lunghezza, io ho il problema che quando sono andata a provarlo, mi sono accorta che qui piegava le mie eh, i miei angoli, quindi sono andata a prendere del panno lencio che ho cucito lateralmente dietro e ho preso questo giallo di contrasto all'arancione che ho utilizzato. Questo se volete farlo ancora più rigido. Naturalmente, se come me avete avuto il problema che avete un manico del forno eh, piccolo e quindi non largo da poter aver fatto eh, più largo il, vostri, eh, il vostro gancio, mettiamola così. Quindi, detto ciò, non mi resta che cucire i bottoni e il mio copriforno sarà terminato.